ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il money glitch da fare da soli ma per chi non ha i veicoli speciali allora voi che non avete i veicoli speciali potete farlo sia con l'oppressor che con la deluxo allora con la deluxo entrate tranquillamente allo santos custom con l'oppressor invece eh, dovete avere il centro operativo mobile con l'officina e in quel caso entrerete nel centro operativo mobile a posto di entrare nello santos custom per fare il glitch dobbiamo avviare due volte il colpo Domus Day come in tutti gli altri glitch che vi lascerò nella scheda qui in alto a destra. E a questo punto, una volta eh, che abbiamo fatto ciò, dobbiamo attendere il ripopolamento della sala, come in questo caso vedete 2d4, 3d4. Quando vedete la scritta. Entrate direttamente e subito correte verso un'attività o gialla o rosa che sta in mappa, vicino a voi, possibilmente. Non in culo al mondo. A questo punto, vedete che c'è lo stile buggato. Abbiamo la deluxe qui. Se la deluxe vi scompare, riavviate GTA o cambiate sessione, ragazzi. Perché giustamente il gioco è molto buggato e quindi automaticamente non vi compare. Delle volte si, si, si bugga, scompare, insomma, un sacco di cazzi, ragazzi. Quindi vi consiglio di riavviare il gioco. E quindi a questo punto che cosa dovete fare? Voi che avete la deluxo, andate allo Santos Custom fate sto bella atterragione di quelli proprio dei piombo. Entrate nello Santos Custom e eh, uscite dallo Santos Custom. Per quelli che hanno l'oppressor, chiamano il centro operativo mobile con l'officina dentro. Ve lo ripeto ancora. Entrate nell'officina e uscite dall'officina, ragazzi. Il glitch è questo: lo potete fare sia voi con l'oppressor, sia voi con la deluxe. A questo punto vi dirigete verso il vostro ceo io ho cambiato ceo addirittura per farvi vedere una cosa ragazzi perché tanti ah oh, ma me l'auto non spawna in strada ho comprato l'altro ceo apposta così almeno vi faccio vedere come funziona in tutti i ceo quindi a questo punto io qui mi sono sbagliato sono entrato sopra però non fa niente andiamo nel nostro garage dove abbiamo l'auto che vogliamo pubblicare ragazzi entriamo nel garage allora con questo metodo della deluxo e dell'oppressore però ogni volta dovete ripetere il primo bug ovvero quello del colpo domus dei i colpi dell'apocalisse chiamateveli come cazzo vi pare però quelli insomma lo dovete ripetere per forza quel bug perché altrimenti la deluxo non vi spawnerà neanche se la chiamate quindi a questo punto entrate nell'officina, fate un cambio targa, mi raccomando le targhe personalizzate, se non le avete c'è un glitch per pulire le targhe, eh, che è come questo, però in quel caso pulirete le targhe, e risalite, scendete dall'auto, risalite in auto, premete freccia a destra e entrate in garage e avrete la vostra duplicazione allora eh, se volete pulire le targhe per chi ha la Deluxe lo può fare tranquillamente per chi ha l'oppressor non lo può fare perché eh, automaticamente le auto non potrebbero entrare dentro al centro radio mobile questo ve lo specifico così almeno mettiamo un chiaro le cose una volta per tutte e evitiamo tante domande idiote quindi a questo punto risalite nel vostro ceo io risalgo, ma so già per certo che non mi farà vedere l'auto in strada perché non sono nel CEO adatto, insomma, il migliore è l'arcadius ragazzi. Vedete, l'auto è eh, dentro al diciamo dentro al coso, insomma, no, dentro al garage. E a questo punto abbiamo un colpo eh, di Lester. E ci teletrasporterà all'Eclipse Tower e eh, quando usciremo dal colpo di Lester avremo il eh, diciamo il nostro veicolo in strada ragazzi che ci spawnerà in strada quando uscirete in strada troverete l'auto l'unica cosa che dovrete fare è andarla a mettere in un garage pieno ragazzi se l'auto non spawna è perché avete il colpo troppo vicino alla vostra mate bank detto questo un saluto a tutti al prossimo video